Prende. Prende. Prende. Prende. Prende. Allora, facciamo da capo in sol ho detto in sol su metti 3, metti scusa.